L'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un che è avvenuto lo scorso 12 giugno a Singapore è stato senza dubbio un incontro storico, ma oltre a questo i risultati che ne sono eh, seguiti sono eh, finora pressoché nulli. E questo era ampiamente prevedibile fin da, da, da, dall'inizio, eh, semplicemente perché il summit è stato organizzato in maniera troppo frettolosa, eh, così che i negoziatori non hanno avuto il tempo di trovare un terreno comune da cui partire per eh, una trattativa proficua. Eh, il nodo intorno a cui le due parti eh, si sono eh, incagliate e eh, che hanno creato una situazione di stallo che prosegue eh, tuttora è eh, cosa si intende per denuclearizzazione. Gli Stati Uniti pretendono una denuclearizzazione eh, totale, immediata e, eh, e definitiva eh, da parte della Corea del Nord. La Corea del Nord invece vuole procedere per fasi eh, per cui le due parti eh, fanno concessioni una alla volta eh, in modo da arrivare poi a un risultato eh, soddisfacente per entrambe. Ehm, questo è il nodo eh, che sarà molto difficile eh, sciogliere. Ehm, ci sarà un nuovo incontro probabilmente tra i due leader, eh, non si sa ancora quando, ehm, ma ehm, non si vede come si possa uscire da questa impasse.